ragazzi e bentornati sul nostro canale Il mondo di Arone e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i veri e originali waffle belga di Liegi che hanno una forma molto particolare anidodata e dentro nascondono questo delizioso zucchero perlato molto particolare, il francese detto sucre perlé che dona al nostro waffle una caramellizzazione perfetta nella cottura e rimangono perfettamente interi dentro l'impasto Invece uno zucchero normale si scioglierebbe completamente. Sono croccati fuori e morbidissimi dentro e sono veramente delle delizie. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta belga ci serviranno 250 g di farina unica gialla 100 ml di latte tiepido fresco 125 g di burro a temperatura ambiente 25 g di zucchero di canna, un uovo grande, 10 g di lievito fresco, un pizzico di sale, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon, scorza di limone ed infine 75 g di zucchero in grani. Per prima cosa prendiamo una bella bulca piena e ci versiamo dentro il nostro latte, il lievito, zucchero ora aiutandoci con un bel frustino mescoliamo il tutto per bene fatto ciò aggiungiamo l'essenza di vaniglia la scorza del nostro delizioso limone Molto bene, l'uovo e per finire la nostra farina. A questo punto mescoliamo per bene con le mani finché non otteniamo un impasto di consistenza elastica. Appena abbiamo finito di amalgamare tutti i nostri ingredienti, ora aggiungiamo il burro un pezzettino alla volta e quando esso si sarà amalgamato per bene al nostro impasto aggiungeremo il restante e così finché non finiamo il nostro caro burro. Arrivati a questo punto aggiungiamo il pizzico di sale e l'ultimo pezzettino del nostro burro. Ovviamente continuiamo a mescolare. Finiti di amalgamare tutti i nostri ingredienti, copriamo la bowl con la pellicola trasparente alimentare, poi con il cannovaccio e lasciamo lievitare il tutto fino al raddoppio, ossia per circa due ore. E dopo due ore di lievitazione aggiungiamo al nostro delizioso impasto anche lo zucchero granulato. Ora mescoliamo per bene finché non diventerà un tutt'uno. Dopo aver amalgamato anche lo zucchero, ora dividiamo il nostro impasto in palline da 50 grammi, tutte uguali. Per creare i nostri waffle è necessario avere una macchina per waffle, ossia il waffle maker. Ora noi prendiamo le nostre palline da 50 g di impasto e le mettiamo nei rispettivi stampi. Poi chiudiamo la macchina e, le, e li lasciamo cuocere per 2-3 minuti, ossia fino alla doratura. Passati 3 minuti togliamo i nostri waffle dalla macchina. Mamma mia che belli! E continuiamo così fino all'esaurimento del nostro impasto. Ed ecco come si presentano i nostri waffle. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste delizie. color nocciola sono croccanti dentro morbidissimi si sente questa nota di zucchero quello perlato che veramente gli dà una nota super sprint che li rende spettacolari perché hanno fatto una specie di caramello sopra e dentro ci sono ancora i cristalli quindi veramente si sente anche un po' crunchy come si dice all'inglese insomma sono veramente buonissimi e assolutamente da provare